Oh Robin, ma tu fai tutti questi video, ma perché non ci dici qualcosa del posto? Cioè non si vede tanto, non si capisce, tu stai, che posto è? Ma perché dove sei andato ad abitare? Eh, sapessi quante storie dove sono andato ad abitare. Sono qui che vivo sull'isola di Terceira. Terceira? Che è? Terceira è un'isola che fa parte dell'arcipelago delle Isole Azzorre, che si trovano al centro dell'Oceano Atlantico, a metà strada fra il Portogallo e gli Stati Uniti e lì in mezzo al mare, devi stare 2 tre ore in volo dalla costa del Portogallo devi fare tipo due ore e mezza di volo per arrivarci quando stai là bello in mezzo al mare ci sta un gruppo di isole fra cui questa tercera qua dove sto io adesso e che è un'isola di contadini per quello vedi tante mucche, senti tanti galli, ma non vedi tanti pescatori. Come mai? Eh, si sa sempre e non si sa mai come mai. Perché? Perché ci hanno già pensato quelli delle isole vicine, diciamo sono arrivati prima e tutte le barche se le sono fregate loro. Quindi qua sull'isola di Tersera hanno detto, ma noi che facciamo? Ci hanno fregato tutti i pesci Tutte le barche ce l'hanno loro, noi abbiamo le donne e abbiamo un sacco di spazio libero. E quindi che potremmo inventarci? Beh, Quelli più svegli hanno detto, beh qua è un bel casino perché sono tutte pietre, è un'isola vulcanica. Tutte pietre, roccia, dura, proprio fastidiosa, tira un sacco di vento. Ma come facciamo noi qua a fare rendere questo spazio è venuto uno e ha detto ehi c'ho un'idea perché non pigliamo tutte queste rocce vulcaniche ci mettiamo tutte belle in fila facciamo dei miei muretti di modo che con i muretti ci ripariamo dal vento e dentro i muretti ci facciamo dei belli spazi dove creare dei giardini dei frutteti delle cose che altrimenti non si potrebbero fare proprio perché c'è il vento e c'è tutta questa roccia. Ma noi la roccia la togliamo, la utilizziamo ad un buon fine e quindi convertiamo il tutto in un piccolo paradiso terrestre. Ah, gli altri hanno detto, beh ma mica male questa idea! E in effetti si sono dati da fare, parecchio devo dire. E hanno raggiunto dei risultati spettacolari per cui io mi trovo all'interno di quest'isola che è grande diciamo circa 20x20 400 km quadrati, è possibile? 20x20 20x20, sì quanto ci vuole per girare st'isola Robin? ma guarda, se prendi la macchina ti siedi dentro, metti la marcia vai Fai partire il cronometro, fino a quando ritorni indietro ci vorrà un'ora e mezza o due, insomma. Non è proprio giretto di Peppe, c'è un bel girone. E che ti posso dire? Se è tutto così come qua dove sto io o poi il resto è tutta città, grattacieli, eccetera. No, è molto così come come qua dove sto io gran parte anzi ancora più non dico selvaggio ma sì, c'è una grandissima parte dell'isola che è proprio così come la natura l'ha fatta senza intervento dell'uomo ma ci sono tanti piccoli paesini molto molto tranquilli il turismo non è molto sviluppato qui quindi non ci sono grandi resort non ci sono grandi spiagge non ci sono Temperature tropicali, l'estate si arrivano a 26-28 gradi, si sta sempre bene, anche l'inverno è un po' come la primavera, questi dati interessanti e positivi, grande natura, tranquillità, serenità, la vita costa relativamente poco se vivi della tua terra e di quello che produci, Costa relativamente di più invece se a acquistare tutto quanto perché poi, nonostante tutta questa ricchezza, loro adesso lasciamo da parte i motivi o le colpe: importano gran parte di tutto quello che si mangiano, dalla frutta, eccetera. Il lato positivo è che, però, gran parte delle persone, per esempio, che abitano qui intorno, non comprano niente perché c'erano le loro uova hanno cioè il loro ecco il latte lo devono comprare eh, però hanno tutta la verdura la frutta che gli serve qui a loro disposizione quindi un mondo di uccellini <tell>